Nel tiro con l'arco ci sono dei fondamentali. Come nel calcio. Quali sono i fondamentali del gioco del calcio? Chi è sa? Dribbling, passaggio, stop. Sono tutti fondamentali. Nel calcio hanno codificato i caratteri fondamentali. Non c'è dubbio, non è che si può toccare la palla con la mano o io lo stop lo faccio col ginocchio nelle scuole calcio ti insegnano a fare delle cose, non si può minimamente dire ma, però, non ci sono né ma né però, perché è stato codificato così, i fondamentali del gioco del calcio sono questi, lo stop, si fa di piatto la palla, tac, deve stare lì, non si fa col ginocchio, nel tiro con l'arco ci siamo evoluti dagli anni 70 e dagli anni 80, Apro una piccola parentesi, la Fitargo negli anni 70 aveva preso un grandissimo allenatore americano, un certo Johnson, nel quale gli eh, Stati Uniti già avevano cercato di codificare gli aspetti fondamentali del tiro con l'arco già in quel periodo e l'ha chiamato in Italia a insegnare. Peccato che... Eh, Ferrari e Spiegarelli, che erano fra i cinque arcieri più grandi del mondo in Italia, tra i cinque, sei arcieri più grandi del mondo, se, no, se non fra i quattro addirittura, si sono rifiutati, non è possibile che noi prendiamo in considerazione questi fondamentali, perché eh, la nostra cultura, la nostra, il nostro metodo ormai è troppo acquisito, e non, eh, e non è più possibile. Il grave errore è stato quello di licenziarlo e di non impostare una scuola indipendentemente da quello che facevano Ferrari e Spigarelli, di, di pure in modo eccezionale. Finalmente, finalmente, dagli anni 90, con i coreani, si è stabilita una scuola mondiale di Orgonardo, di, eh, di, di fondamentale. Quindi non ci si può più scamare da qui. Ci sono delle cose che ormai sono consolidate al 100% anche dal punto di vista fisico. Quindi ehm, addirittura hanno utilizzato l'elettromiografia per capire i muscoli come si muovevano in, nelle attività eh, di tiro con l'arco. Quindi diciamo che i fondamentali sono stati codificati in modo che non, non ci sono più né, ma né però. così si, si tira con l'arco. È il modo migliore per il corpo umano, per ora è il modo assolutamente migliore per poter tirare, quindi vedremo le fasi fondamentali legate all'arco nudo quali sono e non ci dobbiamo discostare, dai. non, non, non c'è dubbio su questo. Dov'è le differenze che molto spesso voi istruttori non percepite? è che vi soffermate troppo sulle sequenze di tiro fisiche cioè su quello che si vede dal di fuori la sequenza di tiro vera la sequenza di tiro vera legata ai fondamentali è la sequenza dei pensieri che si formano durante il tiro è sempre facile, adesso ne parliamo dei regolamenti ne parliamo dopo avete qualche, qualche dubbio sui regolamenti sul regolamentare allora intanto leggo cosa ho letto sul libro Total Arce lì tanto per dire ormai è acquisito, acquisito parliamone proprio eh, per quanto riguarda l'arco nudo però è molto importante quello che dice no? perché questo è, eh, dovrebbe essere scolpito oltre a crederci, credere per riuscirci anche questo il successo nel tiro con l'arco dipende dalla ripetitività la ripetitività oggi oh. su solide fondamenta una volta acquisiti completamente e completamente applicati i fondamentali sono la chiave per prestazioni di successo i fondamentali devono essere alla base di una istruzione che vuole essere metodica per evitare di dover correggere un grave errore tecnico in un momento successivo quindi le personalizzazioni non possono esistere nella prima fase di apprendimento non è possibile nella prima fase di apprendimento bisogna utilizzare i caratteri fondamentali. Quali sono gli obiettivi della moderna tecnica di tiro? Quali sono? Standardizzare la tecnica di tiro, perché standardizzare la tecnica di tiro? Perché tutti devono partire con la tecnica giusta, migliorare l'assetto biomeccanico ricercare soluzioni antropometriche adeguate lasciare moderato spazio alle personalizzazioni. sulle prime due sono più che logiche quindi standardizzare la tecnica di tiro quindi standardizzare la tecnica di tiro che tutti devono parlare la stessa lingua ma almeno nella stessa società se un tavolo e eh, guardiamo un po' di manuali e, e qui lì dobbiamo andare a parare eh. cioè non, non, non è possibile che eh, diamo dei ma e dei però anche i manuali, no? perché io se voglio diventare ingegnere non devo dire però io se metto più cemento e metto più sabbia ottengo dei risultati migliori no? quella è la formula del calcestruzzo e, eh, per fare certe cose non devo dire ma la stessa cosa vale per il la stessa Ce ne sono più pochi di mai di però, quasi nessuno. Ricercare soluzioni antropometriche adeguate. Ricercare soluzioni antropometriche adeguate. Perché ricercare soluzioni antropometriche adeguate? Ma specialmente nell'arco nudo. Nell'arco olimpico, nell'arco compound, le metodiche sono più semplici, perché in effetti gli ancoraggi. Eh, col compound ormai eh, si sa un po' tutto eh, a parte avere 200 slanci nel, nel, eh, nella posta dell'arco eh, continuamente cambiarlo nell'arco nudo normalmente eh, quando adesso parleremo di tecnica si dà la cosa che vedo male sempre male male male è quella di avere eh, l'ancoraggio standardizzato nell'arco nudo non si può è impossibile è impossibile avere un ancoraggio standardizzato perché le misure antropometriche sono completamente diverse da ognuno di noi quindi non possiamo avere un ancoraggio standardizzato nell'arco nudo è impossibile avere quindi chi dice mettiamoci col dito l'indice e bocca dice una cazzata perché può capitare una volta su 100.000 che vada bene quindi l'ancoraggio nell'arco nudo, adesso lo vedremo, perché ve lo per una, è un argomento molto interessante, va ricercato con le misure antropometriche del motore acciale. Come? Qual è uno dei fondamentali di quell'arco? È l'equilibrio dinamico. L'equilibrio dinamico di, una, di un arciere arco nudo si ottiene con l'ancoraggio. Okay, con l'ancoraggio biomeccanicamente efficiente. Cos'è la biomeccanica? La biomeccanica è quell'arte di ottenere economia ed efficienza muscolare, quindi avere tutto nel modo più semplice. Adesso io caricami Antonio caricami l'arco allora intanto questo è di 80 anni <ride> quello che ha poche libri ma tanto poi metto un erate Allora intanto sappiamo tutti no? La sequenza di tiro no? La sequenza di tiro Di un, di un arciere, vedremo che allora. Io ho messo giù delle voci, adesso non le possiamo proiettare, non abbiamo il proiettore. Ma le leggo che sono quelle che ovviamente sapete un po' tutti: no? posizionamento, incocco e string, contatto con l'attrezzo, pretrazione, allineamento, trazione ancoraggio e trasferimento, controlli, mira, mantenimento ed espansione, che sono tutte e tre insieme, rilascio, follow through, rilassamento psicofisico, che possiamo anche definire Reset, analisi del gesto e, e, e così via, le possiamo anche vedere queste cose qua. Allora intanto le ridico, posizionamento, incocca e stringa, contatto con l'attrezzo, pretrazione, allineamento, trazione, ancoraggio e trasferimento, controlli, qualora ce ne fossero, mira, mantenimento, espansione, rilascio, follow through, rilassamento psicofisico. Non ti preoccupare, non ti preoccuparmi. Sono pronto a tutto. allora posizionamento Beh, posizionamento è libro statico no? sul posizionamento io per quanto riguarda l'arco lungo io non andrei a cercarmi troppe erronee già da subito quindi abbiamo nessun sono... Secondo me si è parlato troppo del posizionamento, quindi eh, c'è stata la moda in cui i piedi dovevano essere sulla linea, dovevano essere in questa posizione, paralleli, posizione biomeccanica, straordinaria, oppure i piedi leggermente indietro, oppure no, perché così è un vuoto meglio, la posizione deve essere con. la posizione deve essere anche perché anche perché poi l'arco nudo deve fare l'altra fine non deve, fare non deve non deve tirare 140 frecce a 70 metri di un doppio 70 metri che adesso pure c'è quello deve tirare poi nel, nel tiro di campagna e nel tiro di campagna credetemi la posizione deve essere comoda, io devo essere comodo, anticipo già subito che la posizione sia nel 3D che figlio più consona ad essere comodi e biomeccanicamente anche eh, dal punto di vista biomeccanico avere performance per l'appunto dal punto di vista è quella di tirare a piedi uniti o leggermente divaricate ma uniti quindi a piedi uniti perché a piedi uniti in qualsiasi situazione allora questo lo dico lo dico perché lo faccio non perché mi sembra che sia così questo lo dico non solo perché lo faccio io, perché mi sono confrontato anche con campioni, mi sono confrontato con chi è bravo, ho avuto questa, questa fortuna, non solo di imparare, perché queste cose qua non è che sì, ci sia una docenza tale da dirmi... Eh, te devi tirare sì. tirare così. Molto spesso sì, io vedo la gente che tirare così, cioè, cioè io sono su una riva, piego un, un, un ginocchio e vedo tirare così, sia sì, in salita, che in discesa. Sì e qua cosa, cosa ottengo? ottengo che ho scaricato completamente un piede sono in equilibrio su una gamba sola cioè l'80-85% del mio peso c'è sulla una gamba sola se invece io fossi stato in questa posizione ricordiamoci che a piedi uniti riesco a posizionarmi su una superficie molto limitata è molto ma molto più efficiente e posso muovermi sia in discese estreme che in salite estreme perché l'articolazione del bacino mi permette di farlo in questa posizione qua se io fossi in questa posizione qua dovrei spostare la parte bassa che credetemi non è da tutti eh quanti allievi ventenni avete voi? Perché quelli riescono a farlo? Gli altri non riescono a farlo, eh? non c'è affatto. Se io mi dovessi mettere in questa posizione, o in questa posizione, che magari è anche più efficiente, io posso anche tirare in questo modo. Ma non riesco a farlo, non, non sono comodo. Non riesco a percepire quello che sono in grado di fare. Non, non, non, non mi funziona, funziona invece a più 2 sono in una piccola porzione, posso tranquillamente portare il bacino lì dietro e posso anche in, in discese non prendermi da nessuna parte, vedete? Questa è una discesa estrema, sono allineato. E lo stesso per quanto riguarda le salite. Vuota solo il bacino, cosa può cambiare? Può cambiare che forse eh, stiamo parlando di arco non di altri archi. Eh. Può variare la Quindi questa posizione potrebbe non andare bene per l'arco ma qua non stiamo parlando di arco Stiamo parlando di arco il olimpico cosa che lo frena? Il trigger. il trigger deve ahimè uscire dal trigger e per uscire dal trigger deve curare eh, questa famosa T questo quest equilibrio nel quale la si sia sempre costante invece il compound no il compound credetemi nel tiro di campagna 3D non ho mai fatto la T nel mondo suo. compallo, plu, va a muro, io non ho mai visto nessun compallo che oh. fa così, va, pa, Blum. bolla, tu, è a muro, In valle! e chi lo schioda, lei? Deve stare comodo, Dovesso solo sapere quando togliere in discesa, eh, se, se lo sa prima sa che 45 metri, 30 gradi di pendenza, tolgo 3 metri, però no, tiro a 42, ah, nell'arco nudo, alla fine della fiera potrebbe essere anche una sorta di compensazione, no? Il fatto di non preoccuparmi troppo di una T perfetta perché se è vero come è vero che in discesa devo togliere qualche metro in salita anche se non forse alle volte aggiungere ma perché questo? perché è difficilissimo capire di avere lo stesso lungo allora, quante volte abbiamo tirato in discesa, magari a 25-30 metri, una bella discesa così, e l'abbiamo tirata a 30 metri, senza togliere niente? Perché abbiamo allungato di meno. Allunga, allungando di meno, allungando due centimetri in meno, abbiamo compensato il fatto di dover togliere questo più. Dove sta l'arcano? L'arcano sta che è molto meglio per l'arco nudo privilegiare una postura corretta ma stabile e facilmente ripetibile che andarsi a cercare delle rogne su posture che sono difficilmente ripetibili e soprattutto non comune. Abbiamo approfondito questo argomento. Qualche domanda anche dicendo che per me è tutto sbagliato? Come faresti te? No, volevo sapere una cosa, ma stai sì. su una roccia in salino, quindi con i piedi piatti così non ci puoi stare. Io Questo posso stare così. a piedi uniti su qualsiasi superficie. Sì, se stai in discesa, con i piedi uniti, certo. ricorda che la caviglie la smodate, le caviglie sono snodate. Le caviglie sono snodabili sì. sì, ma la gamba è sempre più corta dell'altra. No assolutamente no. Pochissimo più corta, ma. Posso anche mettermi in questa posizione, per la carità. Benissimo, mi metto in questa posizione. Ma io quante volte mi alleno a questa posizione? Se io ho la possibilità di allenarmi tutti i giorni a questa posizione, e so mettermi, non so come so com mettermi. È molto più semplice, credimi, muovere le caviglie, <coughs> che aveva una. Se io mi metto in questa per carità, in questa posizione qua, io posso stare in qualsiasi posizione. Eh, è troppo, questo è troppo, non esiste questo, non esiste. Ma vi assicuro che provate. questa posizione qua, io sia in salita che in discesa, posso tirare tranquillamente. Perché? È molto più facile allenarsi, ho molte più occasioni di allenarmi così, che non allenarmi e inventarmi una soluzione. È raro, magari qua avete la possibilità di allenarvi, ma credetemi non dico una certa età ma non, dopo un, se non siamo atleti non, non corriamo, non facciamo attività fisica la nostra, le nostre azioni biomeccaniche le nostre articolazioni non sono così semplici da, da essere efficaci quindi è molto più semplice credetemi eh, utilizzare questo sistema io ve l'ho detto e provate non fatelo fare a tutti, se no poi magari mi fanno. La tavoletta proprio eccettiva è anche una... È anche una che, bene che ce l'avete, è fatta nel modo giusto. Questo è il modo giusto di avere una tavoletta proprio eccettiva, un, un cilindro con 10 cm di diametro piatto. E questo mi permette di poter utilizzare il tiro sedute di allenamento di queste cose che io faccio metodologicamente ecco questo mi permette e faccio tiri questo qua. Questo è molto importante perché sono, mi dà molta consapevolezza del, del mio equilibrio io devo avere il baricentro esattamente al centro del corpo e questo mi dà questa grande consapevolezza di, di, avere, di avere il tiro. Questo fatelo. Fate. Qui, qua adesso che parleremo anche un po' di metodologia spicciola sull'allenamento, ancora qualcosa da chiedere? Comunque, anche, vi, do, vi darò anche questo... sì, queste slide in cui c'è scritto tutto no? quello che ho detto no? nel tiro di campagna PD. Dove bisogna privilegiare una posizione comoda, piedi più o meno vicini, cercando sempre di portare parte del corpo verso le punte in modo da aumentare la stabilità. solite cose, particolare attenzione alle scarpe, anche per quanto riguarda le scarpe. Eh, apriamo la parentesi spesso vedo cose che fanno paura allora io vedo continuamente eh, calzature per il tiro di campagna 3d come se uno dovesse scalarle resti allora la soluzione migliore se non lo dico io eh, la soluzione migliore sono scarpe come queste, o similari, quindi non a caviglia, non alte, non alte, perché non alte? Non alte perché la caviglia deve essere mobile, non deve essere chiusa. Se proprio vogliamo esistono delle scarpe alte, se proprio in inverno c'è la neve, eccetera. esistono delle scarpe alte ma morbide. quindi non scarponi da ghiacciaio, come vedo, scarponi da ghiacciaio, terrificanti, eh, suola rigida, no, eh, voi sapete benissimo, e chi è, chi è del mestiere lo sa meglio di me, che i recettori plantari sono di un'importanza strategica nel dell'arco, cioè quello che io percepisco nei piedi è strategico. La propria accettività che proviene dai recettori frontali sono importantissimi per il mio equilibrio. E quindi io devo avere scarpe che, non, non, che mi tolgono anche quelle, è come se tirassi con, con i guanti. Io non posso tirare con i guanti perché devo avere una percezione del punto pivot più possibile eh, facile da, da ripetere. Quindi calzature, vi consiglio assolutamente calzature eh, basse. Ed estate tranquillamente con le scarpe da scarpe da ginastica. Non c'è nessuna ragione al mondo che io non uso scarpe da ginnastica. Dove mi è venuta questa intuizione? Da quando ho visto Del Cusin tirare il campionato. Nelle cose più impervie del mondo, ci cioè avevano le scarpe da ginnastica e da lì chiedendo, capendo e eh, provando, ho, ho, ho visto che effettivamente era una soluzione migliore. Non c'è soluzione migliore, poi è logico che se c'è quella situazione in cui sappiamo che quella gara, eh, le piazzole sono ripide. Da un tot bisogna scavare per poter avere una piazzola, Beh, una scarpa un pochino più robusta, effettivamente forse ci permette di eh, posizionarci in maniera migliore. No? Quindi sappiamo che dobbiamo preparare un pochettino di più la piazzola, ecco dove poi salta fuori che a Pini Uniti eh, siamo più predisposti ad, ad essere comodi ed essere efficaci sono allenato, c ho la tavoletta proprio eccettiva, proprio la tavoletta proprio eccettiva mi serve proprio per avere questo equilibrio, una volta che ho imparato bene a farlo, io a piedi uniti nel tiro di campagna e nel tiro di vino mi posso mettere dappertutto, non c'è posto al mondo dove io non mi posso mettere in modo semplice, comodo e poter eh, tirare come mi sono allenato quindi nel modo opportuno non ci sono poi che non so come mettermi e non so come percepire neanche l'ancoraggio okay. eh, cocco e string parliamo se non ci sono domande su questo, su, sulle scarpe sulla, sul posizionamento una, una, una perché... certo allora Personalmente sono per un paio di scarpe di piega, che comunque che si muove eccetera eccetera. Però una scuola, non dico la capita, scarpa sempre comunque e basta, però una scuola un po' più piccola.